Salve, sono il dottor Andrea Lucchi, sono specialista in medicina interna e mi occupo di, soprattutto di terapia ormonale, sia riguardo la tiroide ma anche terapia ormonale nelle donne in premenopausa, in menopausa, negli uomini dopo una certa età. Poi mi occupo anche di alimentazione e di, e di integrazione con vitamine e altri minerali. Eh, ultimamente la parte più importante del mio lavoro è quella relativa agli ormoni perché gli ormoni sono un argomento che è stato lungamente demonizzato perché si ha, la, si ha paura degli ormoni si pensa che, che provochino i tumori che abbiano degli effetti negativi importanti eh, ma in realtà quello che cerco di spiegare ai pazienti è che quando si attribuisce un problema agli ormoni in realtà si sta parlando di altri tipi di sostanze cioè perché nella nelle pillole che classicamente il ginecologo dà ai pazienti ci sono dentro non solo degli ormoni ma dei farmaci che hanno un'azione simile agli ormoni e sono quelli ehm, le sostanze che creano un problema, per cui eh, una volta che si capisce questo, una volta che si sostituisce eh, il farmaco con un ormone vero, cioè gli ormoni che sono presenti nel nostro corpo, quindi l'estradiolo, il progesterone, il testosterone, allora eh, si vede la real, la reale, il reale beneficio di questa terapia, perché con gli ormoni si possono prevenire le malattie della vecchiaia, eh, gli ormoni riducono il rischio di osteoporosi del 50%, riducono il rischio di Alzheimer dell'80%, riducono il rischio di cardiopatia del 50%, perché poi le donne non è che muoiono di tumore al seno, muoiono di malattie cardiovascolari, quindi gli ormoni permettono di allungare la vita e di viverla più a lungo e più, e più piena, quindi il mio consiglio è quello di non aver paura della terapia ormonale se si fa con gli ormoni giusti, quelli che si chiamano ormoni bioidentici e di mh, cercare qualcuno che sia in grado di prescrivere questi ormoni perché offrono un sacco di benefici con praticamente nessun effetto negativo. Io ho due gruppi Facebook dove potete diciamo, approfondire queste cose, uno sulla tiroide che ha 33.000 membri, si chiama tiroide approccio evolutivo, ed un altro sulla menopausa con 13.000 persone che si chiama terapia sostitutiva ormonale e ormoni bioidentici. Quindi vi invito a visitare questi gruppi e per capire che in realtà la terapia sostitutiva ormonale e gli ormoni in genere hanno molti più effetti positivi che negativi e quindi vale la pena, dopo una certa età, di prenderli serenamente. Grazie.